Brevissimo video, pochi minuti, se acquistate la lattuga, questa la stavo mettendo giù come ogni anno, questa l'ho acquistata, la mia ancora non è, non è pronta, la lattuga romana bionda, ma vale un po' per tutte le lattughe, sopra c'è scritto di non trapiantare i cubetti troppo in profondità, gli anni scorsi c'era scritto di lasciare un terzo fuori, ora l'errore più comune che si fa è quello di fare una buca e chiuderla fino a qui. In questo modo la piantina 9 su 10 non ce la fa a venire fuori. Bisogna lasciarla fuori così. Sembra strano ma veramente... Se si lascia fuori un buon terzo della, del cubetto del panetto di terra, questa ha modo di crescere e di avviarsi. Vi faccio vedere. Io uso questo piantatoio qui. Il terreno non l'ho forato prima, semplicemente faccio un foro molto molto molto molto largo. Lo allargo così. Ecco, non so se lo vedete. Mi avvicino per farvelo vedere. È largo circa 5 centimetri. una volta ho fatto quello adagio in questo cono che ho fatto che alla fine è un cono il panetto di terra e naturalmente mi rimane fuori un terzo basta non devo fare altro meno si tocca meglio è e sono piantine molto delicate vicino c'è la manichetta dell'acqua la prima irrigazione la faccio a mano non metto concime e poi bisogna irrigare soprattutto il mattino c'è scritto anche sulla confezione se fa veramente tanto caldo anche due volte al giorno e Ad agosto il consiglio che posso dare è di cercare di trovare una zona d'ombra, di coprirle, perché soffrono moltissimo il sole, si ammosciano. Era soltanto così, giusto per dirvi per le insalate, perché è facile sbagliare. e All'inizio io le ho fatte morire parecchie, poi ho capito, ho seguito le istruzioni, però magari uno poi non ci pensa e non lo fa. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, grazie per aver visto questo mini video, ci vediamo giovedì prossimo.